Strano che tutta l'angelologia, la demonologia, che per noi è diventato pilastro, dogma di fede, dico noi inteso noi nella cristianità, eh, venga fatto a fare riferimento all'Antico Testamento quando in, real quando in realtà non è, così. non è così. È il periodo interbiblico e attraverso diciamo, l'influenza iranica, l'influenza della letteratura apocalittica, che nella sacra scrittura è marginale, avendo vinto tra virgolette politicamente il canone rabbinico, quello alachico e non quello apocalittico, perché quello apocalittico non ti fa impegnare nelle cose della teshuvah, della Torah, di tornare alla Torah, ma ti rimanda al giudizio finale di quando Dio verrà con gli angeli e i santi. E in questo caso appunto gli angeli, si intende gli angeli, tra virgolette, quelli buoni, quelli positivi. È strano, è strano che i cristiani abbiano basato tutto ed esclusivamente l'angelologia, la demonologia sul Nuovo Testamento sapendo che poi il Nuovo Testamento la eredita dal periodo interbiblico cioè da testi che non sono entrati nel canone. Non sono entrati nel canone non perché non siano testi ispirati cioè come dicono gli ebrei abbiano sporcato le mani alle persone che li hanno letti ma perché non essendo accaduto tutto ciò che avrebbero questi testi vaticinato da lì a pochi mesi sono stati inseriti fuori sono stati fuori messi fuori dal canone dal sinodo di Ammia, e noi cristiani abbiamo ereditato che cosa? O il canone eh, greco, quello della 70, o il canone della, della, diciamo eh, ebraico della Masorà, dei Masoreti, il testo masoretico. Quindi il testo rabbinico, ecco, quello che gli ebrei tuttora oggi usano: Torah, vim e ketubim, secondo quei testi lì. Però l'angelologia e la demonologia non nascono lì. ecco, Lì abbiamo una cristallizzazione. E quindi queste non sono cose nuove, queste sono cose più antiche del Nuovo Testamento. E visto che adesso stiamo passando tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, noi non possiamo ignorare questo periodo, il periodo interbiblico. Vedete, basta prendere qualunque testo, io oggi guardavo per esempio il libro delle parabole, in questo scontro apocalittico tra i figli di Dio e i figli della luce, Abbiamo per esempio nel libro, nel libro 40, il eh, versetto 7: E la quarta voce la a c'are i Satanin e non lasciarli entrare presso il Signore degli spiriti per accusare quelli che stanno sulla terra, come non risentire l'Apocalittica, no? la, la letteratura dell'Apocalisse nostra, quando si dice che Satana sta davanti al trono di Dio ad accusare i figli di Dio giorno e notte. E questo è un testo di almeno 200 anni eh, prima di Cristo. Capite? Quindi questo proliferare di, di, di, di angeli e demoni in questo periodo caratterizzeranno poi tutto il Nuovo Testamento e addirittura tutta anche quella che io ho definito mitologia cristiana e ebraica, prima ancora prima che cristiana, del dopo della tradizione post-Nuovo Testamento. La letteratura talmudica, ma anche e soprattutto la letteratura, la letteratura apocalittica, apocalittica giudaica di matrice sacerdotale. Ecco che è una situazione da verificare, da tenere sotto, sotto attenzione, attenzionarla, dobbiamo dire, perché? Perché molti testi del Nuovo Testamento sono influenzati da questa lettura, da questa lettura. Facciamo un esempio. Tutta la letteratura apocalittica ha un focus, cioè il grande combattimento, il grande scontro tra i figli di Dio e i figli del e figli delle tenebre, tra i figli della luce e i figli delle tenebre, tra i figli di Dio e i figli del demonio. Ecco, tante volte è definito così. Chi è a capo, è a capo dei, dei figli di Dio? Dio. Dio nel Dio di Israele. Il Dio di Israele che sta per entrare a giudicare i figli di Israele traditori e i popoli pagani che fanno guerra alle schiere dei santi, che sono ebrei ovviamente che sono sacerdoti ebrei che combattono già dai tempi di, di Giuda, di Giuda e Maccabeo e contro l'Antioco IV, e da lì in poi si era nell'ottica della fine dei tempi. Dall'altra parte che ci sono quelli che sono sotto le armate di Beliar o Belial, quindi i demoni, i demoni che non sono degli antagonisti a Dio, però qui nasce il dualismo, ma sono antagonisti dell'uomo, ma che ispirano, fomentano la ribellione contro Dio, ma attraverso gli uomini e quindi ehm, sollecitano gli uomini di andare, per andare contro le, i figli di Dio e contro le schiere celesti. Questa è un po' l'ottica di tutta l'Apocalittica. Ovviamente giudaica, di che secoli? L'abbiamo detto, tutto nasce tra il 179, 178, 160, quando c'era guerra con i Maccabei, 164, 167, meglio 167, 164, ma anche dopo, quando arrivano i Romani, l'oppressione romana, questa commissione, l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo in soteriologia, tra autorità romana e autorità ebraica, collusa, tante schiere, tanti partiti ebraici, tante fazioni di ebrei nazionalisti contro ovviamente i traditori ebrei che sono in collusione con Roma e soprattutto contro Roma, questo protere globale, noi potremmo dire, dove tutti i popoli della terra sotto un'unica bandiera, un unico standardo, calpestano il luogo santo. Ed è vero, perché poi, come dice Gesù, tapesteranno il luogo santo, distruggono il Tempio, questa generazione non passerà che queste cose verranno e lo abbiamo visto, infatti così è successo nel 68, 69, soprattutto nel 70, dopo Cristo, nel 135 addirittura, l'esodo forzato di tutti gli ebrei e la rifondazione di Gerusalemme come Elia Capitolina, insomma tutto quello che noi sappiamo. Bene, l'angelologia e la demonologia, lì mettono le radici, perché quando noi sentiamo nomi propri di demoni, nomi propri di angeli, nome patrocinatori della, della guerra finale, ebbene, eh, tutto questo nasce in questo periodo, in questa ottica, in questo contesto. Quindi non un dualismo, ma due forze, le forze del bene e le forze del male, che si scontrano. Perché? Perché ormai è la fine dei tempi. Quindi non è che noi viviamo in questo dualismo che prepara l'apocalittica, perché non c'è nessun dualismo. Tutta la storia è nelle mani di Dio. Anche i nemici di Dio... Anche i satanim sono, eh, fanno il lavoro che nel Dio, nella propria sovranità assoluta, dà loro da fare. Il problema è che l'angelologia e la demonologia, proprio come, come disciplina che studia questi avvenimenti, e questi soggetti che diciamo, fomentano gli avvenimenti finali dell'apocalittica, nascono in questo periodo, vengono formalizzati in questo periodo, soprattutto i nomi propri, i nomi propri che vedremo. Già il nome, nome dell'ufficio, Satan, cominciamo a vedere per esempio, ehm, ve l'ho detto, Beliar, Balzebù, no? questi nomi di, di, di fatto, di dei, di divinità pagane che vengono demonizzate nel vero senso della parola. E qui l'Apostolo Paolo darà una parola autorevole, quando dice che in realtà non si fanno sacrifici agli dei, ma si fanno sacrifici ai demoni. È lui che dà per noi una parola risolutiva, per noi cristiani, associando il nome degli dèi ai nomi dei demoni. Ma vi dirò di più. Quando abbiamo parlato degli spiriti, di questa vita di mezzo, questa, già nell'Antico Testamento, questa profanazione dei cadaveri, questo passaggio da questo mondo all'altro mondo, come non vedere, per esempio, in un testo del secondo secolo, avanti Cristo quando dice e ehm, siamo, siamo niente proprio di meno che eh, un libro apocalittico importante per noi che eh, ovviamente non è inserito nel canone ma che influenzerà poi tutto il Nuovo Testamento e che eh, è, è citatissimo il libro di Enoch libro di Enoch per esempio al ventiduesimo capitolo quando dice io vivi gli spiriti dei figli degli uomini morti e la loro voce giungeva fino al cielo e piangeva. Allora per esempio interrogai Raffaele, l'angelo che stava con me e dissi di chi è questo spirito la cui voce così giunge piange? e piange? Mi disse questo spirito è quello uscito da Abele che fu ucciso proprio dal fratello Caino e piangerà fino a quando la sua stirpe sarà dispersa sulla faccia della terra, la sua discendenza è più corrotta di tutte le stirpi degli uomini. Allora noi abbiamo Enoch che viene angelizzato ed è un uomo assunto in cielo in questa apocalittica Raffaele che diventa nome proprio di persona di un angelo in realtà è nome, per, nome proprio di un ufficio cioè l'angelo che guarisce è sempre un Raffa però qui ha un, un volto quindi diventa un soggetto e da qui poi diventa un arcangelo nella mitologia cristiana e poi questo spirito spirito, gli spiriti dei, dei, dei buoni e dei cattivi noi potremmo dire in questo caso è lo spirito di Abeba quindi c'è il concetto di uno spirito che parla dopo la morte, ma uno spirito. E noi sappiamo che nella Bibbia non c'è questo dualismo dove alla greca, dove c'è uno spirito barra un'anima che muore, va in cielo e può parlare, ed è autocosciente, il corpo se c'è è, è sottoterra, poi se risorge o no è un dettaglio. Non è così l'antropologia Bibli biblica, è un tutt'uno, quindi l'uomo è sempre comunque vivo o morto, noi diremmo ex parte dei, davanti a Dio nella completezza o nella gloria. Capite tutti questi elementi come vanno a, a intrecciarsi. Ecco perché abbiamo scelto di fare i corsi in abbonamento che voi, voi ben sapete e tanti li dobbiamo mettere in chiaro proprio per dare un filo conduttore a tutti i nostri iscritti e sostenitori del canale. Ecco che allora basta un testo come questo, dice ma non è, non è un testo biblico, ho capito che non è un testo biblico però... Sono personaggi, Abele, Raffaele, questo, questa, questa, questa idea della vita oltre la morte in chiave apocalittica, eh, per avere la rivelazione sulle cose finali, eh, questo ha caratterizzato tutto, tutto il Nuovo Testamento. Non si può negare. Pensate a, a, a, alle centinaia di citazioni che vengono fatte di questi testi. E allora, se anche tutto il testo non è entrato nel canone perché i rabbini non l'hanno voluto inserire, i rabbini, eh, fosse stato per i sacerdoti, sarebbe più canonico questo che tanti altri testi inseriti nella Bibbia che noi oggi abbiamo, è evoluta dai rabbini, perché hanno condizionato la vita del sacerdozio ebraico. Poi storicamente va bene, hanno perso, d'accordo, però anche se i testi non sono inseriti, ma l'ottica e la teologia di quegli anni è lì documentata, ripeto, l'ottica e la teologia, in questo caso la demonologia e l'angelologia, è lì documentata, è lì documentata i testi di cumra come si può vedere per esempio il libro, il libro della guerra eh, eh, tu, tu, tutti i commenti eh, che ne so l'apocrifo alla genesi eh, le lamentazioni la sapienza dell'uomo quelli che vengono definiti gli oroscopi eh, gli inni il rotolo della guerra il rotolo di rame eh, il documento di damasco sono tutti testi che fanno comunque riferimento non solo a un clima di apocalittica, ma a soggetti che noi troveremo nel Nuovo Testamento, ecco che allora quando, dalla prossima puntata, prenderemo, cominceremo a valutare nel Nuovo Testamento queste figure, non possiamo proiettarle direttamente all'Antico Testamento, perché o non le troviamo, Beliardo lo troviamo nell'Antico Testamento, capito? Molte figure, tipo Lilith, sono sparite, in Isaia, no? Quelle che noi, tante volte abbiamo la descrizione, guardate le puntate precedenti, del gufo, sono sparite, sono entrate nella mitologia, non sono passate dal Nuovo Testamento. Quindi non possiamo andare direttamente all'Antico Testamento, dobbiamo andare a pescare in questi testi, che la stragrande maggioranza del pubblico, quindi voi, magari non conoscete o se li le avete letti, non li le avete letti in questa ottica. O se le avete lette anche in quest'ottica, dite: Ma tanto non è parola di Dio, non è ispirata. Non dimentichiamoci mai che per un teologo l'ispirazione è una cosa, la canonizzazione di un testo è un'altra. Ci sono tanti testi ispirati che non sono entrati nel canone, ma tutti quelli nel canone sono ispirati. Mi raccomando, la preghiera di Gesù nell'ultima cena non c'è nella Bibbia, ma chi può negarla che non sia ispirata, anzi forse la preghiera più ispirata che sia mai stata proclamata sulla Terra. Presi il pane e rese grazie, come? Non c'è scritto. Però Gesù lo sapeva, la Chiesa lo sa, ma non c'è nella Bibbia. Sì, ho capito, ma è ispirata lo stesso, anche se non è nella Bibbia. Perché è una preghiera lunghissima e avrebbe occupato metà dei Vangeli, capite? Ecco, allora, ehm, tanti testi ispirati, tutti i testi ispirati sono nel canone, ma il canone non raccoglie tutti i testi ispirati. E allora, ripeto, se noi parliamo di Satan, chi è? Quello che noi troviamo in Genesi, di cui solo l'Apocalisse ci dice che era in Genesi, quello, di, quello del libro di Giobbe, è un ufficio, un uomo proprio di persona. Mm? Nell'Apocalittica noi abbiamo questa tendenza, a moltiplicare i nomi che erano le antiche funzioni angeliche e dare poeticamente un'ipotesi a, a questa angelologia, barra demonologia, cioè a questi angeli e a questi demoni. Però normalmente noi dobbiamo sapere che vengono resi, vengono angelizzati delle, angelizzate delle divinità pagane. I nomi quindi vengono so, normalmente, si vede dalla toponomastica, legati ai luoghi di culti. Che Paolo direbbe fatta ai demoni, non agli dèi, perché gli dèi non esistono. Ecco, questo è il passaggio. Però noi, e concludo, quando cominceremo a trattare l'angelologia e la demonologia nel Nuovo Testamento, non possiamo andare a basare solo sull'antico, perché ovviamente tutte le lezioni che abbiamo fatto hanno questo scopo, ma soprattutto nell'immensa letteratura, non canonica ma ispirata, non canonica ma apocalittica, di tutta l'arte di tutti i testi apocrifi dell'Antico Testamento. E sono apocrifi dell'Antico Testamento perché i rabbini non li hanno voluti inserire nel canone ebraico. D'accordo? Però dal punto di vista teologico e dal punto di vista storico, noi non possiamo non conoscerli. Sono testi di 2200 anni fa, quindi non fatti ieri. Non sto parlando dei testi del Nuovo Testamento, quello è un'altra cosa. Quindi non trattiamo di quello, trattiamo dei testi del periodo interbiblico per avere una documentazione storica, quello che la gente credeva all'epoca, in attesa dello scontro finale. Scontro finale che non dà legittimazione a noi di vivere un dualismo, né cosmico né teologico. Ciao e alle prossime monografie su Angelologia e demonologia nel Nuovo Testamento.